Biodiversità. Oggi, di fiducia dal panettiere, ho preso un'insalata alle pere. Poi, a occhi chiusi, il macellaio mi ha dato due ciambelle al formaggio. Al bar che risate, tutti contenti, una filata improvvisa di anoressici denti. Oggi mamata ha compiuto dieci anni e si trova al fiume a lavare i panni, dei cinque fratelli e solo della madre, perché una mina le ha mangiato il padre. Che gioia al villaggio! Scorre il silenzio, l'acqua del pozzo se n'è andata da un pezzo. Domani alla partita non vedo l'ora di tifare la mia squadra del cuore, e se il nemico si azzarderà, uno sputo in faccia meriterà. Entro in chiesa e accendo candele, prego la pace mia tutte le sere. Domani, mamma, non si è svegliata. L'acqua del fiume era inquinata. Per fortuna ci sono i sondaggi pronti a svelarci la realtà dei fatti. 40% per ciò che ha bevuto, 60% per ciò che non ha mangiato. Vent'anni dopo, prima pagina. Un tifoso investito da un razzo. Vent'anni dopo, ventesima pagina. Inizia il processo sui bambini cavie del progresso